Zombie apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutti e a tutte, come state? Altro nuovo video, che criccio, barra vlog, allora permesso che mi ho già fatto le sopracciglia però che così almeno non do la semblanza di non so se si dice semblanza ma vabbè eh, che non do la eh, sì la semblanza che sembro sciottone almeno un po' di sopracciglia ve l'ho fatta e vabbè e, oggi eh, è sabato? sì e, e niente quindi che dire oggi niente trucco perché vabbè almeno fatta la sopra ciglia non sembro disordinate del tutto e, comunque in questi giorni farò tanti altri video non so quando porterò tanti video ma li farò farò anche video come chiedete voi ASMR perché so che vi piacciono tanto e vabbè il video vlog li voglio portare quando ho il tempo libero perché adesso non so quando avrò tempo libero sto facendo anche altre cose e quindi non ne ho idea nel frattempo ho tagliato le belle unghiette perché erano lunghe come quelle di una strega quindi vabbè non comment e niente quindi ok mi è andata bene ho tagliato le unghie non so se si nota ma ho anche una pellicina vedete si sì, c'è una pellicina è brutto a vedersi ma è così e, e nulla, quindi, ehm, che dire, sto facendo un bel fresco finalmente, nonostante c'è un caldo terribile, ma un po' di vento almeno lo dà, un soffio di vento si sente, una leggera perciolina qui a Palau si sente, e quindi top, mi sta piacendo questa cosa, che finalmente un po' di, di vento, cioè si respira qui a Palau in Sardegna perché veramente non se ne poteva più, c'era troppo caldo, rovente, troppo bollente sto caldo e nulla, quindi sono contenta che finalmente sto, riesco un po' a respirare perché veramente non se ne poteva più, c'è troppo caldo, c'era veramente troppo che dire, volevo recensire alcuni prodotti che ho terminato e che ho travasato ma ho anche riterminato e uno è della Vichy e ve lo stavo prendo prima di aprirvelo prima di aprirvelo ve lo faccio vedere ed è questo della Vichy che tra l'altro lo, met lo mettono nei prodotti beauty terminati e questo della Vichy mi sta dicendo un casino ed è della ehm, si sì, acqua termale Vichy è ehm, una semplice crema da, da viso per il viso molto buono e mi piace davvero tanto la che dire è fantastica. Allora, da permettere che qui ci ho travasato anche la crema della Roche-Posay, molto buona. Non so se è Vichy o Roche-Posay, perché la roche Pose, non mi ricordo. Comunque, molto buona e mi è piaciuta. Costa perché costa un occhio della testa, però è molto buona. E poi, come rimpescato il periodo, sto utilizzando sempre questo qua, che ho visto nel canale di Giulia Cova. Giulia Cova, sì Giulia Cova, non mi ricordavo come dire, vabbè lei le è piaciuto molto questo prodotto e, e ve lo consiglio anche io perché è davvero molto buono come prima del trucco. Io lo metto prima del trucco, ma uno volendo lo può mettere anche di sera per uscire o per stare in casa, rinfrescarsi un po', riutilizza questo ed è davvero tanto buono, sì ve lo consiglio. Poi, come dopo il sole. O anche dopo essere fatta la doccia, anziché usare la crema, io uso, aspettate un attimo, un secondino solo, l'olio di mandorle dolci, l'olio di mandorle, ed è questa eh, boccettina, che non so cosa gli sia successo, Spero che non si sia, no, mi sembrava che sia un po', come dire, che era un po' ossidato l'olio non mi sembra ossidato aspetta un po', no, non è ossidato comunque questo olio qui olio mandorle eh, avocado, questo qua, vedete questo molto buono, si sì. e questa è la sua boccetta questo è il pack est interno, esterno, come suol dire e questo è il pack interno molto buono, non so, si non so se si dice così, si dice così però, quello è sì, mi piace molto e ce n'è 100 ml di prodotto però poi di che però che non lo vedo da qua boh. allora costava 9,80 euro e me l'hanno fatto pagare si sì, appunto 9,80 euro qualcosa del genere un pochettino tanto però si sì, sto guardando il pao ma ah, il pao è 0,3 0,7 22 caspita sperando che non sia scaduto, rend... scrivetemi qua sotto i commenti perché io con le date non sono al massimo per carità vabbè comunque non mi pare che sia scaduto ancora, lo rimetto qui no, anzi lo rimetto qua lo metto a questa parte e da qui me lo metto di là e niente poi come altro prodotto per come crema lozione corpo sto utilizzando questa qua per i piedi ovviamente perché per il corpo non mi fido non lo so perché ma ho un sesto senso che mi dice che, mm, che questa crema non è, non è il massimo vabbè molti la decantano come wow come top ma io non mi fido quindi la utilizzo solo per i piedi ed è, ed è questa marca che si chiama così Vedete, la la voi. Perché io non voglio fare figura da cani, ecco qua. E la profumazione è buonissima, mi piace tanto. Mm -hmm, sa di? come crema solare, bu molto buona come, come protezione solare. si sì. mi piace, mi piace, mi piace. Mentre come Passepartout si dice sì, Passepartout. Allora, scusatemi l'attesa, dunque, cosa vi stavo dicendo? Che ho perso il filo del discorso? Ah sì, come passepartout, non so se si dica così o meno. Quando mi trucco al mattino, anche in bagno o dipende in camera, utilizzo questo bello specchietto, lo so che non può interessare a nessuno, ma io utilizzo questo perché è troppo carino. Mi è stato omaggiato a ehm, saponi e profumi. Qui in Sardegna non abbiamo Tegota e neanche Primark, non ne nulla di nulla, ma abbiamo um, Douglas che è a Maddalena o in ogni città, d'arte di, di, in, in ogni parte della Sardegna abbiamo Douglas, o Limone e Profumeria, oppure Sapani profumi. Io ad ogni modo mi è stato omaggiato questo bellissimo specchietto, ve lo faccio vedere così, ok? Questo bellissimo specchietto a de del rosa amo molto rosa, vedete? bellissima, mi piaceva morire troppo carina eh, ed è troppo simpatica, veramente toga da noi diciamo toga, però è troppo bella, si sì. mentre, eh, come Purwakao sto utilizzando questo alla ciliegia che mi sta piacendo tantissimo, ancora ho eh, ancora voglia di finirlo, vedete? è eh, ancora ce ne vuole prima che lo termino comunque ora non me lo metto perché sennò divento di nuovo tutto appassicciato o me lo metto si sì, dai mm, ragazze un profumino profumino paradisiaco vedete ah uh -huh. buono allora, poi me lo tolgo perché tanto mi devo lavare i denti e tutto quanto cioè che ho mangiato appena una brioche ho avuto un caffè, insomma, ne ho mangiate cose vedrete, ma stai sempre bagnando? sì, sto sempre bagnando perché? mangiando perché mi piace mangiare, come devo dire io sono una grande e, come dire, gustaia. sono una gran gustaia, mi piace e quindi magno sì, lo so, vedrete. e vabbè, ti piace mangiare? mangia pure che non c'è nulla di male, infatti non c'è nulla di male nel mangiare, nel voler mangiare se ci piace mangiare già. e nulla mm. poi qua per chi compri un cibo questa parte non so voi ma io ogni volta che vado in un negozio o online oppure fisicamente in farmacia da Douglas limoni profumeria, quello che è, vabbè sapone e profumi quello che è mi omaggiano sempre di qualcosa non sempre ogni tanto lo fanno mi omaggiano già eh sì. e, e ieri, quando mi ho fatto la doccia, ho utilizzato questo profumo. Ok, aspettate un secondo. Faccio. Ho utilizzato questo profumo qui della tè verde, allora, Tesoro d'Oriente Tè Verde e Verbena. Questo qua è molto buono profumazione classica, però mamma mia ragazze, ha una formazione così, body lotion, come si vuol dire? Sì, no, che body lotion, me la sono inventata io per caso? Sì, infatti. Body Mist, una formazione così, un mist di profumazione, appunto, come si vuol dire, che mi piace davvero tanto. Te verde, appunto. Mamma mia ragazze, non avete idea di quanto mi piace questo. All'inizio l'ho un po' lo mi sdegnava un po' questo tè questo sì questo te ciao questa acqua profumata adesso però sto cominciando piano piano ad amare questa quest acqua profumata al te verde e verbena molto buona sì sì sì sì molto buona ah se vi piace la fumazione non troppo dolciastra ma anche un po' sì tra dolciastra e non dipende da voi è una via di mezzo insomma questo è un 200, vi dicevo, 200 ml di prodotto per un po' di, aspettate un attimo, 36 mesi e, e quindi nulla. Se vi piace ve la consiglio perché è stra buona. Se amate le promozioni dolci va bene per voi. Se invece questa sì, un po' dolcina voi, voi e... Adesso mi starete chiedendo, ma è troppo dolce o va bene? Vabbè, direi che devo dire la verità, molto dolce, molto dolce, e infatti è per quello che all'inizio dicevo che è un po' troppo stucchevole, però, vabbè, che ci devo fare, io la sto lo stesso, poi quando la finisco, se voglio la compro, e se no, ciccia, Ah, non muore nessuno se non la ricompro, io volevo ricomprare, scusate un attimo, questa qua, però non c'è verso, non so dove riferirla perché ha sempre i profumi una volta l'ho comprata l'ho persa per strada <ride> quindi non so più dove riferirla quindi vabbè no comment però mi piace molto questa era Ivisco e Carcade. si sì. Red Server boh, non leggetelo voi perché non lo so come si legge boh. si sì, comunque questa promozione è fantastica cosa mm, non è questa profumazione i biscoli carcate direi che sì quasi quasi è più buona questa qua questa questa qui di questa non lo so perché ho amato la follia questa profumazione e eh, vabbè ognuno i suoi gusti che volete che vi dica ragazzi Ops, mi stava cadendo tutto poi vi riporto alla, mia, alla, alla nostra dei ricordi degli anni 90 80 no scusate degli anni 80 90 chi si ricorda di bombon malizia tutti noi ci ricordiamo di bombon malizia bonbon malizia talco rosa sali pesca questo non erro aspettate un attimo si sì, tra il talco e il pescato molto buono pescato cosa sto, cosa sto dicendo 75 ml di prodotto che cosa? per bo non saprei non c'è scritto niente la mazza boh no solo 75 milo di prodotto vabbè poi uh, 24 mesi di pao per 50 milo di prodotto almeno qua c'è scritto fortuna o io non lo vedo o proprio non c'è boh che ne so comunque questo è il mio preferito, una formazione fantastica sa di fragola tra fragola e pesca più fragola che pesca mmm ragazze che bontà questo profumo mi ricordano quando ero adolescente io che bello sto profumo, che bei tempi bellissimo mi ricordo quando guardavo alle superiori che andavo alle superiori guardavo California, qualcos'altro, streghe. Poi vi sto rimanendo. Ricordi che anche io, perché anche voi sicuramente guardavate, andavate a guardare fiction tipo Friends, ehm, che ne so: Smallville Clark Kent, che sarebbe Superman. Um, un medico con famiglia anche Anna Magni se lo guarda di sicuro perché ho visto ogni tanto dice che si guarda le Smolfi No, cosa smul. Ah, un medico con famiglia, scusate, mi stavo un po' impappinando Ma vabbè, ci sta. Non taglio niente a sto punto, e se no, non si capisce. Gli metto questi miei profumi a posto e nulla. Mentre con il profumo ho accantonato un bel pezzo. Ve lo faccio vedere. Scusate se mi alzo un po' il mi devo far vedere per forza i profumi. Questo è il brochet della Scorza d'Arancia. Vabbè, questo qua ha scorze d'Arancia e allora e lavanda. Non vedevo cos'era. Comunque, questo qua l'ho un po' accantonato perché ultimamente ho un po' di nausea. Quindi evito di mettere profumi topo. Sto che troppo pesanti o noiosi nelle lenzuola e sul cuscino quindi evito e, e, e vabbè. comunque questo mi stava piacendo molto all'inizio ma poi l'ho cantonato con altri profumi meno dolci e meno noiosi e si sì, ragazze questo mi piace ma tante volte purtroppo voglio o non voglio ma mi tocca cantonarlo e vabbè poi Ce n'è altri qua? No, non ce n'è. Ah, sì. Anna Blumarine, non ve lo faccio vedere. È col tappo rosa, però mi piace molto come profumo. Lo metto ogni tanto quando esco una volta di Papa per andare, per uscire in chiesa, eh, alle sacre cerimonie, così tanto per vedere un po' di gente, ma non ho sempre ci vado, perché se sono anni o solo che non vado in chiesa, ma ogni tanto quando mi va allo spirito esco in chiesa tutta bella truccata, ben messa, ordinata, e via dicendo, E mi metto un profumo che, danno, che mi dà un po' più di shalom, come si dice, un po' di pace che mi piace, faccia stare in pace con me stessa con gli altri e soprattutto che mi faccia un po' sentire meglio soprattutto con me stessa ovviamente Già. e Anna Blomarine ve l'ho fatto vedere in un altro video se non erro no, non vedrà ve l'ho tirato fuori troppo fuori, fuori troppi profumi però. spero che abbiate capito quale profumo di Anna Bovarine. no? aspettate ve lo tiro fuori se non faccio troppi casini qui allora questo non è questo non è eccolo qua stavo togliendo un bel po' scusate se vi ho messo un po' la pancia sulla telecamera andavo a vedere dove prendere i profumi ecco qua allora Anna Blu Marine e questo qua col tappo rosa appunto vi stavo dicendo prima per l'appunto il profumo in questione è proprio questo: ha una promozione fantastica Sa, tra il bucato, odore di bucato, e di eh, fra, fra, fragranza olfattiva, come dire la rosa, la rosa, quella. Flor, mh, come, come posso spiegare? Io non sono brava come amare gli scuba libre, però ha una maestria, una, maest... una classe lei descrivendo i profumi che è troppo brava, eccellente lei è la maestra dei profumi, lei è troppo brava lei, nel, nel, nelle descrizioni dei profumi non saprei, non ce n'è meglio di lei è troppo brava lei come ha detto molto su youtube è il sole di youtube Marlise. comunque, ciance alle bande o bande alle ciance come suol dire eh, questo è di, di, di, di profumo di Bucato e questo Profumo, aspettate un attimo che ve lo giro si sì, sa di rosa e, scusate se sono stella ma stavo guardando qua sa di eh, tra rosa eh, che sta per sbocciare appunto non mi veniva il termine tra la rosa che sboccia e che si sta appunto quasi per aprire, appena si apre, sboccia, eh, emana un profumo di, eh, non dico solo di primavera, ma anche quasi quasi di estate, d'estate, è bellissima, una rosa profumata che ti avvolge, che ti coccola, che ti, che ti vuole bene, che ti vuole far star bene, ecco come dire, non, non saprei descriverli meglio, io le cose le sento così, come posso dire a pelle, quando un profumo mi piace, lo compro perché lo sento mio non so voi ma io vado così quando vado a comprare una cosa, la sento subito mia non tutte le cose quando le vado a comprare le sento mie, ma dipende no, è un modo di dire per dirvi che non tutte le cose le sento che mi piacciono che subito dico ah che bella, wow, top no, non è sempre così di solito ci sto ore e ore per vedere se una cosa mi piace o meno comunque questo profumo è un'eleganza un, un, in, in persona troppo bello questo profumo mi piace poi quanta eleganza questo tappo che sa proprio colorato di rosa cioè cosa di, di rosa femminile al femminile bellissimo proprio top ora lo rimetto a posto stoppo e lo rimetto davvero ed eccomi tornata per i saluti finali io vi ho aggiornato tutte le novità. Dopo questo, farò un altro video dove vi recensisco i tanti prodotti che ho terminato finalmente. E in altri prodotti, di là perché poi farò un altro video dove vi dico che altri prodotti li ho appunto. Um, come dire. li ho. Um, mi sono piaciuti ma non molti e quelli che mi sono piaciuti forse li ricompro ma non saprei vediamo quindi state sintonizzati sul mio canale youtube e noi ci si vede tra poco sempre se mi, riesco, se mi riesce e se ce la faccio non è detto un bacio, un bel like, di supporto ovviamente sempre se vi va e come dicono le martinos qui su youtube Carmen ed Angela noi ci vediamo un prossimo video, commentate sempre nella sezione garbatamente, e, e no, Nella sezione, commenti sempre carbatamente e noi alla prossima. Ciao, attivate la campanella e seguitemi su youtuber, uh, Instagram, quello, dico nickname e non dico mai che cos'è questo nickname, di Instagram ovviamente. Su TikTok potete seguirmi sempre se va ciao